che abbiamo un'occasione importante in questo congresso anche perché noi siamo l'unico partito che può fare questo dibattito e questa è una cosa io non c'è, per quello che io me la prendo se facciamo le tessere a pacchetto in alcune zone del paese, se non rispettiamo le regole, se non c'è una cultura democratica, perché noi siamo gli unici che fanno questa discussione, giusto? Che la organizziamo, che contiamo i voti, pensate, è un fatto clamoroso in un paese in cui c'è ancora Berlusconi, comunque c'è una soluzione sempre verticistica a destra, e dall'altra parte c'è Grillo, che alla fine dice, fa votare la rete, uno, ognuno vale uno e poi decide Casaleggio, perché funziona così. Casaleggio che è nascosto, forse è Canareggio, io lo sto cercando in tutti i ragazzi, <ride> perché non si sa dove sia, anche questa cosa è curiosa. escludo, escludo, E questa cosa curiosa, perché il mi sembra il, il personaggio della spectre, col gatto, no? I dicono, cambiala bossi fini, sono tutti contenti in senato, presentano l'emendamento, li passano, noi lo votiamo e Casaleggio dice non bisognava votarlo Adesso presentano la cosa sul reddito minimo che è importante, anche nel PD si sono accorti fortunatamente che è importante tutti quanti, al di là delle emozioni, perché è una cosa importante, sarà presentata male, bisogna precisarla, però è una cosa seria e Casaleggio dice non dovevate presentare, ma come? Hanno fatto la conferenza stampa e il giorno dopo sono smentiti dal blog allora capite che noi possiamo rivendicare una differenza siamo un partito politico ci sono le sensibilità ci sono Renzi, Cooper, Civati, Pittella, ci sono tante storie e noi dobbiamo recuperarle come dobbiamo recuperare l'idea di una cultura politica che contenga tutto il centro centro-sinistro? io voglio che Sella stia dentro il contenitore del partito democratico basta quindi io una proposta che faccio è di costruire quell'idea che in campagna elettorale Bersani diceva peraltro, cioè fare un soggetto politico dei gruppi in prospettiva che stiano insieme con Sinistra Ecologia e Libertà e quindi immaginate un partito largo che vada lo dico con uno slogan da Prodi a Rodotà io vorrei che recuperassimo anche ciò che c'era di buono nelle nostre tradizioni politiche vent'anni così ci hanno fatto dimenticare la tradizione socialista no? lì adesso la sinistra lombardiana è rappresentata da Cicchito in Parlamento beh no è tutto vero Così i repubblicani sono spariti quando mio padre votava la Malfa, no, la Malfa padre, quando me lo dicono sembra Pignol vecchio, perché noi non abbiamo avuto modo di conoscerli, invece sappiamo che quando si parla dei verdi, no, io sono cresciuto da ragazzo quando ero giovane davvero, con Alexander Langer e quella roba lì per me è fondamentale come Berlinguer, come tante altre cose che portiamo con noi anche se non l'abbiamo visto. Quindi per dirvi che dobbiamo fare un lavoro culturale, politico molto più netto, più chiaro, più radicale perché siamo più nitidi, più precisi,